Buongiorno, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Allora, eh, sa che un aiuto iniziale potrebbe esserci dato da lei già dalla una lettura forse più, eh, più corretta di quello che è avvenuto a San Basilio. Eh, cosa sa l'assessore Laura Baldassarre? Allora, innanzitutto noi parliamo di una famiglia, sì. madre, figli e tre bambini, come sapete, anche sì. piccoli, più grandi a sette anni, sì. che hanno regolarmente fatto richiesta di una casa per, per l'edilizia popolare e che quindi hanno avuto la loro abitazione quando sono arrivati al punto giusto della graduatoria per avere la casa, quindi parliamo di un percorso di legalità molto preciso insomma, di questa famiglia e quindi ieri doveva essere un momento di festa per loro, l'entrata in una nuova casa, tanto attesa. E quindi eh, parliamo di questo, parliamo di bambini che sono andati via con i genitori eh, in lacrime, possiamo immaginare, insomma, insomma, io penso che quando ci sono, non dovrebbero succedere mai alcuni episodi come questo ma in particolare eh, penso, credo sia particolarmente grave che questo è avvenuto, tutto questo sia avvenuto davanti a dei bambini e dei bambini piccoli quindi da stamattina c'è un incontro appunto con, con questa famiglia perché chiaramente dobbiamo guardare il tutto anche dal loro punto di vista loro hanno fatto una regolare domanda sono appunto arrivati alla posizione. Quindi loro non torneranno vero. lì. Quindi lei dice che era tutto regolare, ma d'altronde sì. era, era chiaro che fosse tutto regolare. Loro vanno lì, trovano la casa occupata. Questo per esempio, Assessore, non si poteva evitare con una. Uh, con un controllo preventivo, quindi oggi vanno, va, arrivano nuova famiglia, ieri mandiamo qualcuno a controllare che sia tutto in regola. E le informazioni che ho io mh, in questo momento, però chiaramente stiamo approfondendo, eh, sono che la casa in realtà era stata liberata eh, la mattina stessa ah. eh, da da, dall'occupante e mh, che appunto io mh, vorrei fare un commento all'Ateri di questo. Io sì. credo innanzitutto che San Basilio, che eh, è un quartiere che, che conosco, non, non sia rappresentato soltanto dalle persone che ieri hanno manifestato in modo molto eh, diciamo anche animato contro il fatto che questa famiglia eh, potesse appunto entrare nella casa che appunto regolarmente ha avuto. Quindi prima di tutto secondo me noi non dobbiamo gettare un spisma su tutta la popolazione di San Basilio. Non ci mancherebbe e... altro. E per questo lo dico proprio per rispetto dei tanti cittadini e delle tante cittadine insomma che la pensano diversamente da quelle persone poi io credo anche che dobbiamo evitare la guerra tra poveri come ci certo. dice mi scusami lo dico in no, no ma tutti. certo sono d'accordo eh, anche perché, in questo tempo eh, sì perché il percorso che noi stiamo facendo e realizzando che è, è un percorso complesso perché Tornare a garantire la legalità e il rispetto delle regole in una situazione in cui ben sappiamo da appunto, rappresentanti politici a, singoli, a semplici cittadini non, non, non c'è molto spesso questa abitudine. Significa un percorso che è anche di educazione dei cittadini. Quindi noi dobbiamo informare esattamente perché diciamo, nelle diverse situazioni che noi ci troviamo a, ad affrontare l'informazione è fondamentale, quindi spieghiamo che questa famiglia era appunto inserita in una, in una graduatoria e una famiglia ripeto con tre bambini e che quindi ha diritto ad una casa proprio per le, per le condizioni nelle quali si trova non dobbiamo metterlo in contrapposizione con altre persone che hanno diritto Noi ma è, è vero che sono che... privilegiati assessore, gli stranieri? ma assolutamente no, ma assolutamente no. perché però eh, allora molti assolutamente... pensano in questo modo? come riusciamo eh, a, a che dimostrare dicevo, che non è... Mh. Guardi, questo, per questo le, le, le parlavo di un'informazione puntuale e l'informazione puntuale significa anche spiegare che quando una persona occupa una casa ERP, sì. Eh, non ha poi più se, se, se appunto se, se, se è in è graduatoria viene tolto dalla graduatoria questo dice esattamente, lei esattamente no? persa sì. è un diritto allora io non so se queste persone lo sappiano per questo l'informazione deve essere data a 360 gradi la situazione su Roma è che abbiamo veramente migliaia di persone che stanno in questo momento occupando senza titolo anche eh, case eh, della residenza ERP. Allora, eh, questo, dobbiamo in questo momento fare un'azione di sistema che preveda, è quello che noi stiamo facendo, il monitoraggio caso per caso, perché in realtà noi avremmo posto per tutte le persone che sono nella graduatoria, questo è un aspetto fondamentale dal punto di vista anche della responsabilità Aspetti Aspetta un attimo, Assessore, questa notizia va uh, ridetta. Quindi le chiedo di ripetere quello che mi ha appena detto. Cioè, in questo momento ci sta dicendo l'Assessore Laura Baldassar, che è l'assessore competente, quindi assessorato alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, che ci sono alloggi per tutti quelli che sono in graduatoria? Sì ci sarebbero il condizionale d'obbligo perché sono occupati da persone senza titolo molti di questi alloggi quindi noi quello che stiamo facendo insieme come sa all'assessore Mazzillo con cui appunto condividiamo questo percorso giorno per giorno è quello appunto di ristabilire ordine e legalità anche da questo punto di vista perché ci sono persone che sono dal 2002 al 2012 in graduatoria che hanno diritto ad una casa e ci sono persone che in questo momento stanno occupando eh, degli alloggi ERP senza avere titolo. Quindi questa è la prima cosa da fare per ristabilire una legalità e, e su questo assolutamente cioè, le norme sono molto chiare. Allora è chiaro che però noi dobbiamo poi dall'altra parte pensare, e questo è anche l'altro lavoro che noi stiamo facendo, a come ci occupiamo in modo corretto della reale emergenza abitativa che è un'altra tematica, cioè che sono le persone che in questo momento sono più fragili rispetto alla condizione del diritto alla casa. E questo noi per esempio stiamo facendo un monitoraggio, ad esempio tra le altre azioni, di tutti i beni sequestrati e confiscati alla mafia che noi potremmo utilizzare anche a questo scopo per aumentare la disponibilità, perché a Roma eh, ci sono tantissime abitazioni in questo momento non utilizzate. Quindi stiamo facendo un lavoro molto, eh, diciamo, oh, molto approfondito per capire quali possono essere tutte le possibilità e quindi in questo caso tutte le abitazioni che noi possiamo mettere a disposizione dei cittadini che ne hanno diritto eh, presenti sul territorio di Roma Capitale. Assessore come si fa a liberare un appartamento occupato un alloggio occupato e fare in modo che rimanga poi libero? Allora guardi su queste procedure dobbiamo entrare molto nei dettagli innanzitutto le procedure eh, innanzitutto le risorse disponibili e eh, innanzitutto prevedere eh, un con, quasi contestuale rilascio e ri, ri, eh, riutilizzo dello stesso perché in molti casi il momento proprio di maggiore fragilità del percorso è il momento in cui l'abitazione viene rilasciata da chi la occupava senza titolo, quindi da chi la occupava eh, illegalmente e eh, il, il momento successivo in cui viene dato invece a, a chi eh, a, era in posizione utile nella graduazione e quindi ha diritto a stare in quella casa. Questi due momenti devono essere il più contestuali possibili proprio per evitare successive occupazioni. Allora, un'altra domanda che facciamo all'assessore, ancora sul, mh, su questo discorso che crea tensioni sociali ed è la cosa più stupida che possa succedere e la responsabilità cerchiamo di toglierla anche a chi è preso dal, dal demone assessore ma io posso immaginare che se poi eh, diventa eh, anche un assunto diventa una verità il fatto che se apre un'attività uno straniero a questo straniero viene concessa eh, per due anni anche di più eh, l'esenzione dalle tasse e agli italiani no e non è vero eh, che agli stranieri vengono concessi alloggi e agli italiani no e non è vero anche questo quindi è responsabilità di sicuro delle istituzioni eh, dimostrare non solo eh, dire ma anche dimostrare che non è così soprattutto dicendo quello che lei ci ha detto poco fa che ci sono alloggi per tutti, tutte le persone che sono in graduatoria tutte le persone che sono in graduatoria hanno Possono avere il loro alloggio. Sì, e, e ristabilire la legalità. Bisogna questo. ristabilire no, la legalità, questo. io credo che voi abbiate questa intenzione, altrimenti non me lo direbbe, sì. no? E <ride> lo sa che cosa è molto importante anche in questi casi, Assessore, anche riuscire a fare un altro sforzo, uno sforzo in più, Assessore Baldassarre, cioè di darci dei tempi entro i quali pensate di ristabilire questa legalità. Allora, questo percorso è in corso, nel senso quello che è successo ieri va esattamente a un esempio concreto, no? Nel senso che questa è, è non è un'azione futura, è un'azione in corso che noi stiamo cercando di capire come con anche risorse umane, piuttosto che migliorando come eh, dicevo, le procedure, possiamo velocizzare. Questa è una parte fondamentale e quotidiana del nostro lavoro. Io però penso che ci sia un tema eh, molto, insomma, a noi molto caro, che è il tema di come noi non creiamo conflittualità sociale. Allora noi dobbiamo eh, in questo essere molto puntuali nelle informazioni che diamo perché lei come giustamente ricordava ci sono tanti proprio eh, delle, delle informazioni inesatte che, che girano anche rispetto a presunte eh, privilegi di stranieri piuttosto che italiani, allora noi dobbiamo capire che qui noi lavoriamo con, eh, delle, attuando dei diritti quindi senza alcuna discriminazione, bianco, nero, giallo, disabile o quant'altro, cioè, la questione è come noi eh, rispetto alle norme in vigore, eh, rispettiamo queste norme. Questo è un esercizio fondamentale di educazione civile che dobbiamo fare. Per questo anche nel caso specifico di cui parliamo oggi, c'è cioè un'attività un che noi faremo anche con il municipio, di andare ad informare le persone che anche ieri hanno manifestato contro questa famiglia. Perché io credo che molto della conflittualità sociale nasca anche dalla mancanza di informazione e quindi si montano no, delle, noi lo vediamo in tanti casi, invece quando noi eh, informiamo su quello che stiamo facendo, su quali sono le normative in vigore, sull'esatta eh, situazione delle persone coinvolte, tutto questo ci aiuta a fare un'attività di mediazione sociale che in questo momento a Roma, ma come in tutte le grandi metropoli anche europee, è fondamentale. Dobbiamo evitare in tutti i modi la cosiddetta guerra tra i poveri, invece noi dobbiamo e creare una convergenza di interessi, ma noi lo sappiamo perché nelle nostre scuole quando i bambini italianisti con i bambini di origini stranieri lavorano insieme, quando le madri e i padri si incontrano fuori dalla scuola quando si fanno attività, quando ci si attiva perché noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per cambiare i nostri territori, i nostri quartieri, i nostri municipi ci dobbiamo attivare, per questo noi stiamo pensando anche a delle forme eh, di volontariato cittadino ulteriore a come noi possiamo eh, in qualche modo valorizzare. Quando si farà sarà sempre un ottimo momento e un'ottima idea, Assessore, quello di rivolgersi al volontariato cittadino, ai residenti nei quartieri, nelle zone di Roma. E, e possono essere loro il presidio di cui non si può occupare sempre l'istituzione, no? Per mancanza di mezzi sì. E, sì. e di, e di soprattutto... risorse. E soprattutto l'indignazione no? sì. che molte delle persone che vivono nelle nostre periferie giustamente eh, provano, può essere una forza incredibile per cambiare. Allora noi in eh, eh, tutti appunto chi ha contatti quotidiani anche con gli assessori municipali, con i consiglieri, anche a livello di Roma Capitale, stiamo lavorando molto insieme alle persone. Per questo il primo passo anche per risolvere questa situazione che io ripeto non credo che sia espressione di un intero quartiere che è che fonda la propria quotidianità anche e ben su altri tipi di valori, io credo che eh, sia eh, fondamentale prima di tutto occuparci, e, e già oggi appunto c'è stato un primo incontro con la famiglia, sì. che ieri appunto non ha potuto oh, no, eh, prendere possesso della, di quell'abitazione, ma anche andare a dialogare con le persone che, certo, che stanno con lì a famiglia, San Basilio, certo. e, a e quindi già da oggi lo faremo. Già da oggi sarà fatto. Assessore, io la ringrazio molto. Cinzia, e chiudo con questa, ci racconta di una storia che è credibile, io quindi ci credo fino a prova contraria, e racconta di una famiglia con un disabile a carico che da 26 anni aspetta un alloggio. Ha sempre rinnovato la domanda, ma ha visto... Alcuni, molti stranieri che gli sono passati avanti in graduatoria. Dice loro pagano, fanno sforzi in mani a pagare quell'affitto, non si buttano giù, non si buttano in mezzo ad una strada per, eh, essere, per muovere qualcuno a pietà come fanno tanti altri per passare avanti in graduatoria. Credo che non sia giusto, dice Cinzia. A Cinzia rispondiamo, a tutte le Cinzia, a tutti, eh, eh, eh, tutte le persone che noi stiamo facendo un lavoro anche con gli uffici per monitorare giorno per giorno il rispetto delle norme che sono già previste. Cioè Roma negli anni è stata caratterizzata anche da forti irregolarità, come ben sappiamo. Ah, e per questo noi dobbiamo entrare nei dettagli delle procedure. C'è un lavoro quotidiano per questo, perché tutte le persone che hanno diritto ad un'abitazione ce, ce l'abbiano però devono avere diritto, non possono certo. diciamo, ottenerlo con la forza la, la prepotenza o con il mancato rispetto delle, delle norme in vigore. Assessore Baldassarre le auguro buon lavoro allora tra gli impegni di oggi anche quello di arrivare a San Basilio proprio a parlare con i residenti per raccontare loro eh, come stanno le cose, la verità su questo e anche sul lavoro che si sta facendo per dare a tutti, l'assessore Baldassarre lo ha detto in diretta su Radio Roma Capitale che gli alloggi ci sono per tutti, bisogna eh, attuare il ripristino della legalità ma l'alloggio, gli alloggi ci sono per tutti gli aventi diritto.